Ciao a tutti sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale eh, in questo video voglio realizzare una Midori quindi realizzerò la copertina di una Midori ma voglio farla un po' particolare la voglio fare plastificata perché eh, visto che util utilizzerò il kit delle carte di San Valentino che trovate nel mio negozio online, vi lascerò poi la descrizione, nella, il link alle carte nella descrizione del video Visto che queste carte sono abbastanza così un, pochino sul, un po' più moderne, diciamo un po' meno vintage, ed era da un po' che volevo realizzare un qualcosa di plastificato, perché insomma mi piace un po' l'idea e voglio provare, ho deciso di, usare, di, di farlo proprio in questa, in questa situazione, per fare la copertina di questa Midori. Dunque, cosa ho pensato di fare? Allora, innanzitutto vi dico che ho stampato, vedete, fronte e retro, due carte del mio kit ho deciso di utilizzare questi adesso capirete perché ma un'altra cosa importante questa carta e queste pagine le ho stampate su una carta solo da 120 grammi non da 200 grammi come la carta che di solito uso per stampare le copertine perché ho bisogno della carta leggermente più sottile tanto antraplastificata questo come vi dico sempre è uno dei vantaggi dei kit digitali perché uno può stampare a seconda di quello che che, che necessita sullo spessore di carta preferito avrei potuto anche stamparla sulla carta da 80 grammi quella di, quella di che serve per le fotocopie ma perché ho usato quella da 120 adesso vi faccio vedere perché la mia idea è quella di scavare l'interno di questo cuore quindi ho preferito utilizzare la carta un pochino più eh, più corposa eh, perché così eh, se utilizzo il cutter per bordare i particolari eh, rischio che non si stropicci quindi allora pensavo di fare in questo modo allora posso provare ad utilizzare il cutter da subito quindi così e vado a ritagliarmi l'interno del mio cuore Allora questo è il risultato del mio foro che con il cutter ho, ehm, ho scavato, tra l'altro col cutter che, usate, che ho usato questo qua devo dire che essendo piccolino vi permette di, ehm, di, di fare lavori di questo, di, di questo tipo con, con relativa facilità, e anche questo credo di averlo messo nel, nel, nell'elenco dei prodotti ma non ne sono sicura, comunque lo verificherò. Eh, allora eh, fatto ciò vado direttamente a, a plastificare il mio foglio allora per plastificare il mio foglio io userò questa plastificatrice che ho, che ho comprato pochissimo tempo fa e l'ho provata solo giusto così per, per vedere com come funzionava devo dire che nonostante si sia della fascia economica eh, anche questa la trovate nell'elenco prodotti e eh, mi sono trovata molto bene l'unica accortezza è quella di accenderla un po' prima perché vi faccio vedere vedete che c'è questo ridi che è diventato un po' diciamo un rosso ecco quando, voi, eh, quando la plastificatrice è fredda questo è nero finché non è di questo colore non si può utilizzare perché vuol dire che non è sufficientemente calda per plastificare i fogli ora andiamo ad inserire il mio ehm, il mio foglio nei fogli da plastificare ora vado ad utilizzare uno dei fogli che erano che erano forniti insieme al alla plastificatrice tra l'altro allora io adesso utilizzerò questo nel formato a4 ma vi faccio vedere ci sono anche per provare cosa che non vedo l'ora di fare ho già in mente un qualcosa dei eh, dei, dei fogli già ritagliati così piccolini, sia di queste dimensioni che di queste leggermente più grandi e quindi adesso poi proverò ad utilizzarli per fare qualcosa di carino. Comunque, adesso utilizziamo il nostro foglio A4, quindi spostiamo un attimo la plastificatrice, vado ad inserire nel mio foglio, allora, vado ad inserire il mio foglio, bene qui sul sul fondo così e poi vado a chiudere così la parte superiore ora importante prendiamo la nostra plastificatrice vado ad inserire il mio foglio partendo dalla parte che è chiusa non da quella aperta in cui ho inserito il foglio ma dall'altra in modo questo permetterà anche eh, passando de, all'interno della plastifica di far uscire l'aria che si può formare dalla parte posteriore che è aperta questa mi raccomando è una cosa importante quindi vado ad inserire ad appoggiare semplicemente il mio foglio e lui pian piano vedete che sta scorrendo con i suoi tempi Passa e sta plastificando. Con questa plastificatrice si possono fare tante cose. Infatti, ho in mente di fare tipo che ne so, un album di ricette quindi per fare delle pagine dove si vogliono mettere delle cose che non si sporcano quindi immag ho immaginato già un prima o poi lo faccio. Magari. Anzi, scrivetemelo nei commenti, però mi piacerebbe anche di disegnare delle carte per fare un kit di ricette ad hoc fatemi sapere se vi può interessare perché così ci dedico del tempo e inizio a pensare come posso disegnarle perché secondo me viene qualcosa di carino ecco vedete che da questa parte adesso ci sarà un po' di problemi perché comunque essendo lucida la carta tra l'altro poi mi informerò perché mi piacerebbe trovare se ci sono dei fogli da plastificare opachi e non lucidi ricercherò ma adesso sto utilizzando quelli quelli che erano in dotazione così per non per fare delle prove insomma poi vedremo ecco questo è il mio foglio plastificato vedete ecco, un po' un macello perché e questa è la parte che avevo lasciato trasparente perché voglio che si veda nella parte posteriore ora come prima cosa vado a tagliare l'altezza della mia questo è un 17 quindi la taglierei a 17 e mezzo facciamo così allora Allora, abbiamo detto 17 e mezzo quindi in questo modo qui, così, taglio e ora vado a fare dei pieghi. Allora, intanto devo capire di quanto voglio, allora facciamo così, lo faccio insieme a voi così vedete anche un attimino, perché voi potreste anche avere dei quaderni che sono diversi da questo, quindi quindi atterrei un 12 cm poi ho uno spessore laterale di un centimetro e mezzo e quindi 12 cm per cui io ho un 12-12-24 più un centimetro e mezzo sono 25 e mezzo quindi se io taglio a 25 e mezzo così perché ho in mente di fare ok, tagliamo qui Perfetto. e ora cosa voglio fare allora prendiamo il mio attrezzo per fare i pieghi e quindi io cosa faccio vado a prendiamo il suo strumentino che è incastrato qua sotto per fare i pieghi così quindi faccio un 12 vado a fare il primo piego che sarebbe così vi faccio capire la parte che mi serve per chiudere poi faccio a un centimetro e mezzo un altro piego che è quello che mi permette di inserire la parte posteriore dei miei libricini quindi vado semplicemente a piegare così in modo che prenda la forma sia da una parte che dall'altra così così, ok, vedete che ho fatto i pieghi e questa è l'idea: vedete ho lasciato la parte posteriore così c'è lo spazio, in realtà guardate, adesso vi faccio vedere avrei potuto farlo questo potrebbe essere ve lo dico perché comunque vedete che è tanto giusto avrei potuto tranquillamente lasciare ancora mezzo centimetro per parte e veniva più preciso però lo lascerò così perché l'ho già tagliato e mi perdonerete ma tanto voi lo sapete che io mentre faccio i lavori li faccio insieme a voi e quindi eh però ripeto quindi anziché farlo abbiamo detto 12 12 24 più un centimetro e mezzo 25 e mezzo potete tranquillamente farlo eh, 26 e mezzo così avete ancora mezzo centimetro in più di margine sul fondo per per avere un pochino più di spazio comunque fatto ciò cosa vado a fare allora vi faccio vedere per quale motivo ho lasciato questa parte trasparente allora metto sopra il, il quaderno perché me lo appiattisce e nello stesso tempo mi toglie un po di lucido che vedo che sulla telecamera è parecchio fastidioso allora io adesso vado a mettere tutto del biadesivo intorno alla zona trasparente ho deciso di utilizzare questi quadratini di biadesivo che metterò intorno sono un po' spessi, hanno uno spessore, il che mi permetterà poi di inserire all'interno del cuore quello che ho in mente, quindi facciamo così allora questi di sicuro non li trovate nel, nei prodotti, cioè finora non c'erano mentre sto facendo il video così non ci sono nei prodotti perché, eh, perché sono dei perché li avevo presi in un negozio quindi non. Non li avevo mai messi, però eh, prima di mettere il video su sul canale, mi preoccuperò di, di cercarli e così vedo se riesco a trovarli, di mettervi anche questi nel, nel link dei prodotti. Quindi finisco così di circondare. Si sì, si potevano tagliare anche tutti a metà, volendo, eh. veniva più sottile, ma per fare più in fretta così non perdo troppo tempo a fare questa operazione li metto li metto interi ora qua devo per forza tagliare facciamo così questi sono comodi perché comunque li tagliate eccoci qua potrebbe essere ne metto ancora un pezzettino qui perché lo scopo qual è è quello di chiudere completamente tagliamo ancora un pezzo a metà e mettiamo un pezzettino qui adesso ve lo faccio vedere da vicino così si capisce meglio e un pezzettino qui ok, in questo modo vedete io ho praticamente circondato tutta l'area trasparente in modo che adesso che andrò ad inserire le paillettes all'interno del mio diciamo di, di quello che ho scavato non possono fuoriuscire Quindi vado a mettere un po' di paillette qui all'interno del mio cuore metto le paillette rosse che mi sembra giusto però voglio metterne proprio giusto così ne metto proprio anche qualcuna bianca pochissime ok direi che va bene metto ancora qualcuna rossa tanto lo spazio qui è bello grande ok va bene così ora cosa ho fatto? sono andata a ritagliare un cuore con un'altra carta del, del set dove con la scritta LAV che andrò a eh, utilizzare per coprire il mio cuore e cosa ho fatto? ho ritagliato la stessa scritta sia nell'esterno che per ricoprire all'interno oppure stampate fronte -retto con tutte e due le stesse scritte perché poi voglio quando giro il tutto che si veda la scritta eh, l'avance anche eh, in mezzo tra, tra le mie tra le mie paillette. quindi vado a spellicolare biadesivo adesivo vado così ad attaccare bene il mio cuore per esempio io non l'ho fatto ma questo si poteva tranquillamente non l'ho fatto solo per una questione di tempo perché non vi voglio mai perché sapete che ormai chi mi conosce lo sa io non preparo tutte le cose perché magari poi in corso d'opera cambio qualcosa e quindi avrei dovuto plastificare anche il cuore non l'ho fatto solo per non fare il video troppo lungo però uno può plastificare il cuore così rimane più, eh, più attinente con il resto io ve lo dico così voi sapete quello che è che avrei magari fatto con un po' di tempo in più, ma eh, comunque va bene anche lo stesso e quindi, e quindi lo lascio in questo modo. Ora giriamo il tutto e guardate un po' che carino. Ho le mie pagliette all'interno e vedete che ho fatto in modo che la scritta, vedete che c'è la scritta lava anche che si intravede sotto le paillettes, che era proprio quello che volevo. Quindi abbiamo praticamente quasi finito, non dobbiamo se, nient fare nient'altro che andare a mettere il nostro elastico per inserire i quaderni e chiudere l'amidori allora la chiusura la voglio fare in maniera un pochino diversa questa volta quindi vi faccio vedere che cosa ho in mente allora prendiamo uno dei rotoli dei pizzi che uso allora questo è sottile però secondo me allora vediamo se questo che è già tagliato sapete che mi piace usare le cose proprio fino alla fine se è sufficiente per fare quello che sì perfetto perfetto quindi facciamo così allora io voglio fare una cosa voglio utilizzare non gli elastici per bloccare le midori perché eh, per bloccare i miei quaderni perché non, non voglio che, che non voglio inserire altri quaderni quindi voglio semplicemente bloccare questi due quaderni che ho già realizzato quindi cosa faccio allora come prima cosa vado a perfetto così facciamo, lo facciamo perfettamente a metà lasciamo un po' di più allora io faccio così vediamo eh, se quello che ho in mente ok quindi vado ad incollare sulla parte posteriore voglio andare a fermare comunque il mio pizzo in qualche punto perché adesso vi faccio poi vedere cosa ho in mente allora quindi voglio fermarlo un pochino quindi metto solo semplicemente magari un punto di colla qui perché quando buco al centro per far entrare eh, per far adesso vi faccio vedere eh. è venuto voglio farlo così spero che venga come sono cioè, come in mente allora quindi vado un attimino a puntare il mio pizzo in modo che che mi rimanga solo un pochino fermo capirete perché mentre vado avanti a fare, a fare la chiusura Allora, mettiamo ancora un po di colla qui e siamo a posto così perfetto mi rimane fermo ora cosa vado a fare prendiamo il tappetino di taglio perché già il supporto sotto l'ho mezzo distrutto eh meglio se lo preservo un po allora vado a fare al centro il foro per far passare gli elastici per chiudere la mia midori quindi cosa vado a fare vado a calcolare questo è un 17 e mezzo quindi facciamo un 8 e mezzo più o meno un po di più quindi qui questo punto qui vado a fare al centro questo lo posso tranquillamente fare ad occhio vado a fare un buco per inserire il mio elastico così però come vedete voglio bucare anche a parte che non è il caso che lo buchi perché tanto c'è il voglio far passare il, um, il mio elastico al di sopra del pizzo perché così quando chiudo non ho, non ho il pizzo che intralci per cui andiamo a inserire nel lago il mio elastico e facciamolo passare all'interno dell'amidori. Allora ho inserito entr entrambi i capi del, del mio elastico nel, nella cruna del lago e adesso lo faccio passare dall'altro lato in questo modo qui. Ok. Quindi è giusto il mio pizzo, ecco, questo è per farvi vedere quello che avevo in mente, vedete? Adesso io ho fatto passare il mio, la mia chiusura anche attraverso il pizzo, questo perché? Perché così, quando io chiudo la mia Midori, in questo modo, vedete, la parte posteriore rimane, rimane ben rifinita, semplicemente per quello. Quindi vado a fare la misura di dove devo fare il nodo direi un pochino di più corto perché sennò sì così può andare bene ok sfiliamo l'ago e andiamo a fare il nodo poi eventualmente questo qui lo possiamo sempre io adesso lo faccio, non lo, non lo taglio, lo lascio un po' morbido così, ok? Così non esce più e siamo a posto. Dopodiché praticamente faccio semplicemente questo. Vado ad inserire i miei quaderni, così, e al centro allora intanto vi faccio vedere una cosa i quaderni sono due ma io quindi cosa ho fatto per non, non dover mettere gli elastici ho preso le due copertine l'ho già fatto sempre per non perdere tempo perché è una cosa molto semplice faccio in fretta a spiegarvela e ho preso due copertine le ho incollate tra di loro e poi non ho fatto nient'altro che decorare con, con la mia carta quindi alla fine da due quadernini standard quelli che trovate tranquillamente al supermercato io ne ho fatto uno solo e quindi ora cosa vado a fare lo piazzo qui al centro passo con il mio nastrino qui e non devo fare nient'altro che fare un nodo in questo modo per bloccarlo in questo modo lui è bloccato E questa è la mia chiusura. Ora, però, non abbiamo ancora finito perché vedete che questo elastichino qui eh, insomma, non, non mi piace. Quindi, ho pensato di fare un'altra cosa. Secondo me, è il tocco finale. Allora, ho plastificato due cuoricini. Ops, vi faccio vedere: allora che, che ho ritagliato dal kit vedete sono due due due cuoricini che ho semplicemente ritagliato li ho plastificati e adesso voglio fare una cosa allora voglio adesso vi faccio vedere voglio far scorrere praticamente il mio cuore sul sull'elastico quindi cosa vado a fare vado a mettere quello più piccolo dietro metto della colla però metto Cambio un attimo colla perché eccoci qua userei userei questa perché mi dà la sensazione di essere più tenace dal momento che vi dico non ho ancora fatto tanti lavori con, con questa con questo macchinario per plastificare quindi non so bene, devo fare dell anch'io delle prove eh? non è che quindi adesso vado a mettere Tre gocce di questa di questa colla qui che è un po più tenace così senza esagerare asciugo le mani perché quindi ho centrato il mio cuore chiaramente lascio libero nella parte dove c'è l'elastico perché deve scorrere e vado ad incollare sopra l'altro cuore così adesso devo solo aspettare un attimino che facciano presa. Ora sì, direi che è terminato. Guardate che bello con il cuore sovrapposto, qua si vedono sempre le paillette, e adesso sì, il lavoro mi, mi soddisfa. <ride> Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto, è stato un altro modo per farvi vedere come utilizzare il mio kit di carte digitali di san valentino e non solo come, come ho già detto nell'altro video perché comunque le carte si prestano anche a, a fare dei, dei lavori che non devono necessariamente essere per san valentino e, e anche eh, nel video di oggi ho voluto fare un qualcosa di un pochino, più, un pochino più moderno plastificato perché è una cosa che a me piace anche anche parecchio e per esempio nello specifico per esempio mia figlia e che a volte mi dice: Ah, oh, ma le tue cose sono troppo vintage di qua di là. Ogni tanto devi fare anche qualcosa per perché se le persone devono fare dei regali a delle, a delle persone più giovani, magari possono fare anche qualcosa di un pochino più moderno. Ed ecco qua: ho provato questa versione. E devo dire che a me non dispiace. Perché a me sapete che spiace spaziare un po' in, in vari generi e quindi cambiare un po', fare anche qualcosa, qualcosa di un po' diverso non mi dispiace proprio per niente. Però vi raccomando scrivetemi, neanche, scrivetemi cosa ne pensate nei commenti perché se vi piace anche vedere dei, dei lavori un pochino diversi io li faccio volentieri perché appunto dobbiamo anche pensare a, a volte si devono fare dei pensieri per, per delle ragazze più giovani e quindi magari possono gradire di più mh, delle cose di questo tipo. Quindi eh, commentate e vediamo un po' cosa viene fuori.